noi nella casa adesso noi ti avremo non ci sfuggirai quando dormirai hai sentito? cosa è stato? Hai notato questo barattolo di vetro che c'è dietro ad scritto con amore papà e mamma? Niente, c'è salita una tristezza addosso. Sì. È... Cosa è successo in questa casa? Perché però di sopra ci sono dei gumini e dei fiori? 19.11.6 Che dici Ale faccio la tavola Ouija? Dai ok, vediamo se se qualcosa. Ok. Allora facciamo così, ci appoggeremo dal lato opposto, visto che c'è questo muretto lo sfrutteremo, per fare la tavola Ouija. Ok Ale, troviamo solo un modo di piazzare la telecamera però. Allora ragazzi, lo ripeteremo ancora? ok Eravamo in cerca di un posto nuovo in cui fare l'indagine, eh, siamo vicino all'Istituto Louraschi e abbiamo notato questo edificio, questa casa, abbandonata. e Ci siamo detti perché non farla lì? È vero, è di costruzione recente, però è abbandonata. Quindi siamo qui totalmente all'oscuro di quello che è successo. Fino ad ora, prove certe di quello che siamo riusciti a sentire con le nostre orecchie, è solo e soltanto la parola suicidio all'interno del recorder. Non so se in realtà qui si, si è ucciso qualcuno, però tutto fa presagire che sia così, l'altarino dall'altra parte del terrazzo con i fiori e i lumini e un, un, un, un vasetto con una dedica da parte della mamma del ragazzo o ragazza o signore non lo so perché è un vasetto con della terra e delle conchigliette. Vabbè, comunque siamo qui per capire con il vostro aiuto cosa ci può essere all'interno di questa casa. Proveremo a interagire con un altro strumento, la tavola ugea. K2 adesso è totalmente tranquillo. Esatto, non brilla. Ok? Vai, sei pronto? Basta. Dai. di giri prima una volta facciamo la visita di giorno. C'è sempre una prima volta. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno che vuole parlare con noi? il trampiglio si sì, B C di E non sono lettera al contrario però sì. diciamo. fermati ci puoi dire semplicemente se sei qui andando su sì sì Sei uno spirito. Sì. Che c'è. Ci puoi dire il tuo nome, per favore. A O L O Paolo Io sono un po' agitata Non io, so perché Io tanto Perché Dino avanti poi te lo dico Paolo Vivi in questa casa? Sì Sei morto qui? Sì, ho i brividi. Come sei morto? O R di A Corta Porta. Cosa ti fa venire in mente? A quello che hai pensato anche tu. Paolo. Ti sei suicidato? Porca miseria. ipotizziamo che veramente stiamo comunicando con un'entità di una persona che si è suicidata qua dentro, sempre che sia la verità, ok? Proviamo a chiedere eventualmente se vuole lasciarci un messaggio, vuole dirci qualcosa, bisogna di aiuto, altrimenti è pure di lasciar stare questa cosa, questa persona qui, non, non mi va di eh, andare troppo a fondo a questa Vai. cosa qui, se alla fine... Mi sembra di fare qualcosa di sbagliato, Sono però se un'entità è rimasta qui ed è veramente legata a un ragazzo che si è, tolto la vita. si è tolto la vita qui, vediamo se ha bisogno di qualcosa, se mai possiamo aiutarlo, ok? Dai, vai. E... Possiamo fare qualcosa per te? Cosa? Cosa? Pi R E, F? e? G. A. Prega e poi si è fermato un nel vuoto, praticamente, praticamente. Vuoi che preghiamo per te? solo questo? sì ragazzi è emozionante e allo stesso tempo è inquietante non so come è un'emozione che non riesco a spiegare a me è... Tristezza, non sì. è tristezza. È sparita la paura? Yeah. È sparita la curiosità? Ok Paolo, faremo una preghiera per te insieme. Ci possiamo salutare adesso? Ho sentito buono. Anch'io. Io credo che una preghiera nel un rispetto glielo possiamo anche fare, no? Tu cosa dici? Allora ragazzi, direi basta, direi che questa indagine è diversa. Diversa, ma proprio nel vero senso della parola, nel senso che fino ad ora non ci è mai capitato di parlare con un'entità eh, benevola alla fine, almeno, questa è la sensazione che mi ha dato, eh, tanta tristezza. E non lo so, ci ha lasciato qualcosa però e forse ha riacceso ancora di più quella speranza di riuscire a capire se esiste veramente qualcosa. Io credo che un pochino a Paolo glielo dobbiamo. Tu cosa dici? Sì, sicuramente. Allora, si aprono in me mille domande, ok? Mille riflessioni e non mi sento comunque di, di fare così in video. Ecco, mi sembra, mi sembra che ci siamo fermati giusto al limite per non, per non andare oltre a una rimanere nel rispetto ok sì, per quello vorrei finirla qui e non fare domande particolari che mi varebbero in mente basta c'è una cosa che mi viene da da fare da parlarne con te a questo punto anche con loro ok che riguarda sempre il fatto della cosa è vero cosa non è vero cosa credere cosa non credere a chi credere cioè se effettivamente abbiamo parlato con l'anima di una persona che si è suicidata e che in qualche modo è rimasta qua e questa anima dice prega a prescindere dalla cultura che uno abbia la risposta è stata quella allora forse c'è qualcosa legato alla cultura cristiana mm. c'è qualcosa di, di vero Beh, che ci fosse qualcosa al di fuori di noi che va al di là della nostra comprensione, questo lo sapevamo, lo sapevamo... Ok, però, esatto, però visto che ci siamo sempre posti in modo un po' più staccato Certici. da tutto, okay, sì. quindi facciamo queste indagini per cercare proprio di prendere delle, delle prove che siano il più possibile obiettive e non legate a come siamo stati cresciuti come religione, come credenze, certo. eccetera ci è uscito prega perché la tavola vigile l'abbiamo fatto io e te che abbiamo comunque avuto una cultura cristiana eh. oppure perché veramente la strada da seguire per chi vuole andare a ricerca di qualcosa è quella. io penso che a questo vale non riusciremo, non mai, a riusciremo, no, non riusciremo mai a darci una risposta purtroppo. Uh, come si dice la fede si chiama fede appunto per questo o ci credi o non ci credi poi nel mezzo del cammino uno può, può fare le sue considerazioni, ma penso che delle risposte certe non le potresti avere, non le puoi, non li puoi avere mai, non le puoi avere. Perché diciamoci la verità, ogni volta che andiamo a cercare prove che esiste qualcosa di paranormale, la speranza inconscia nostra, e penso anche a tutti voi, è di avere delle risposte, dire ma allora a cosa è giusto credere? Cosa ci aspetta dopo? Tutte queste domande che restano sempre risolte, però alla fine un indizio c'è stato, però posso dirti una cosa: È eh, certo, questa è stata una delle indagini di in cui mi è piaciuta di più, davvero? Sì. Con tutto che a livello giorno, di emozioni, che... sì, a livello di emozioni, eh, appunto, sì, perché eh, non lo so, che sia giorno che sia notte per me è indifferente, però, non lo so, a me ha lasciato tanto. Ma perché ci facciamo coinvolgere da quell'atto lì più sensibile, emotivo, un po' come sì, quando siamo il cimitero? Perché, no, forse perché è la prima volta che ci capita una cosa del genere, diciamo, e anche, devo ricordare, anche quella del cimitero è, st è stata veramente bella per me.